Buonasera a tutti e bentornati qua sul mio canale Novel Electric Studios. Siamo in compagnia di Joseph che ha un canale, si chiama Di Moda. Di Moda? Cos'è la Moda Boys, una roba del genere? Moda Boys. <ride> Dopo te lo metto in descrizione. Dopo comunque mettiamo in descrizione appena lo troverò fuori. <ride> e fa un video di bella bottiglia di ginger <ride> <frutto> a dietro. <ride> e praticamente... Ehm, questo canale fa tutti i video su moda e styler, robe del genere. Che è anche quello per i capelli. Che praticamente fa acconciature, fa vedere come si fanno acconciature, i prodotti da usare, come vestirsi. E che lo cioè, usare? Un tutorial, qualcosa? Io ho, fatto un paio, ho usato un paio di tutorial oh. e basta, infatti si vede che l'ho usato talmente tanto, non so neanche come si chiama. <ride> E comunque vi lascio tutto nel link sotto. Oggi facciamo un video, iniziamo una saga. Una serie una, nuova. Una serie nuova. Ma sono da una roba. Mica? Duca. E se l'introduzione te no. teni quella di prima? Ho già pensato. Allora no, vabbè. Vabbè, eh, comunque. Perché parte Skype? Vabbè. Iniziamo la serie di Iniziamo. Skype. <ride> sì, esatto. Serie Skype. Comunque qui vedete Camtasia userò per registrare questo nuovo gameplay Allora il gameplay che facciamo è Minecraft Ovviamente non è mai stato fatto da nessuno tranne 750 miliardi di giocatori e youtuber nel mondo Ma quanti su youtuber? Boh non lo so, 4 5 sicuri oh, okay. che hanno fatto proprio tutto fatto bene Alcuni hanno fatto lì, prima serie per sono stufati Troppo. E questa cosa quanto durerà? Questo non so, finché non ci stuferemo, continuerà a durare. Quindi eccoci qui, facciamo stavolta partire la registrazione. Ok, F10, lo troveremo fuori dopo. Eccoci qua, riprendiamo la partita. Questo è come si presenta all'inizio, siamo, non so dove, in una prateria Spiega, te, te, spiega un po' cosa si deve allora, fare allora praticamente in questo strana cosa dobbiamo spaccare i blocchetti e costruire cercare di sopravvivere per dei giorni ai polli famelici. sopravvivere che a che? sopravvivere ai zombie e le notti, tutte le notti che ci sono infatti dovremo cercarci gli alberi, fare un rifugio e andare cosa sai se c'è una fine a sto gioco? teoria no cioè no forse sì che c'è una fine ma nessuno è mai arrivato allora. comunque allora cerchiamoci un posto qua abbiamo l'acqua in caso di incendio perché ogni tanto scavando si trova la lava e quindi prendiamo fuoco qui c'è un pollo crudo lì ci sono le pecore andiamo subito a prenderle per farci del letto ma sono dei polli ma io volevo la pecora, no il pollo. Allora ci troviamo.. Ok, questa è la situazione che volevo. Infatti ci troviamo questa zona pianeggiante per per costruireci la nostra home, la nostra casa. Qui abbiamo della pietra, del granito.. Abbiamo, uh, abbiamo già una miniera qua di carbone che servirà per fare le torce. Qui abbiamo già una grotta che, che è anche facile da entrare. Sì, esatto. No, come quelle prime. Esatto, quelle prima siamo sì, caduti dentro. che non sprofondiamo. Infatti dobbiamo trovarci degli alberi che sono... Siamo in avatar. <ride> C'è il mondo sospeso nel vuoto. Prova a andar lì. C'è anche della lava là sotto. No! Era bello. Troppo... Okay, C'è un pezzo che vola? No, è collegato a uno stretto di te. Sì, ma qua vola, cioè ci... Qui... Si fatto a casa? Sì, stravolgiamo le leggi della fisica, guarda. Tagliamo la legna e l'albero rimane in piedi magicamente. 5 tonnellate di legna rimangono sospese nel vuoto. <ride> ok, allora, prima cosa ci dobbiamo prendere della legna. Okay. Per fare la... come si chiama la la casetta di costruzione lì non so mai come si chiama non per costruire vari oggetti poi dobbiamo costruirci una cassa che così se moriamo ci rimangono tutti gli oggetti senza perderli ogni volta Quanto, abbiamo due di 4 di legna ne Le prendiamo ancora un po' poi dovrebbe andar bene per fare un po' di compo, quello che dovevamo fare insomma questo posto è pieno di grotte ce n'è un'altra là comunque eh, è la pecora dov'è la pecora? no no, dicevo dov'è la pecora eh la pecora la vorrei vorrei che venisse fuori ma aspetta dov'era il posto? che non dobbiamo mica perderci il posto che se perdiamo il posto siamo freddi è quello lì aspetta che non finiamo la grotta Okay. ok qua c'erano i polli quindi era di qua eccolo qua addosso al pollo aspetta eh, ciao vabbè eh, niente pollo non, sì. si, non si mangia pollo per cena ok allora facciamo Eccoci qua, dovremmo fare legno di abettere, ce ne manca. Ah, aspetta, dovremmo riuscirci. Voglio vedere se mischiando vari tipi di legno me lo fa fare. No, scherzavo. Cos'è cos'è che cos fare? Dobbiamo fare la, la cassa di fabbricazione. Ma lì guarda, ti dava.. Ah, è l'oggetto che ti deve. Eh, fai info. un po' di quel. Eh no ma sono inutili quindi servono per farla a casa ma inutile senza. Ma come si fa a letto? Con la pecora Ci abbiamo anche del mais ottenuto distruggendo delle erbacce dal giardino Ok Abbiamo un po' di lana Aspetta se piombiamo Un'altra un'altra Un'altra ancora PAM Mamma, vieni qua. Ci vorrebbe una spada, sarebbe tutto più semplice. Vado retro, vado retro, vado retro. Era stupida, non scappa neanche lì. Sì, va. C'è un'altra, c'è un'altra. Dove? Dritto lì. Ecco lì. Destra, lì. Ah sì. <ride> eh, c'è la vacca davanti, scusami. Aspetta, la picchiamo con la carne. Pam. con la carne di pecora la prendiamo. dovremmo avere abbastanza là la... un po' cagasto giù tiriamo la carne eh? mm -hmm. è perché non si vedono i tasti qua ok dobbiamo adesso c'è nuovo c'è come c'è un nuovo, un nuovo? uovo di gallina nuove ricette la torta <ride> beh possiamo farla la torta possiamo farci anche la torta pensate? allora ci prendiamo l'ultimo pezzo di legno così possiamo farci la craft box la? craft box smart box craft box eh, per questione il banco da lavoro spacchiamo la roba col... con l'uovo con l'uovo e con l'uovo <ride> non si rompe non si rompe guarda guarda come tira giù la regna senza <ride> con l'uovo ok 4 lì e basta. Bon. Abbiamo la nostra craft box. Ora. Siamo una donna. Sì. Sbaglio tutto. <ride> Abbiamo sbagliato tutto sul serio. <ride> <ride> Aiuto. Oh cavoli, sta già diventando notte. Fai il letto. Eh, fai il letto, non ho. non mi fa trovare. Cos'è? Smart box. Eh, ma non me, non me la do la smart box ah si sì, devo metterla giù la smart box però la mettiamo la <ride> smart box è una nuova uh, offerta la smart box avete minuti illimitati <coughs> messaggi illimitati <ride> fuori IP allora questo è il posto prediletto ok mettiamo la nostra anche la piscina si sì, abbiamo anche le piscine private pensate ok con la rotellina ci spostiamo, banco da lavoro banco lavoro, Buono ok, eccolo qua il letto Buono. ok ora siamo immortali letteralmente mm. e ci mettiamo qua ah. ora sarebbe da cosa facciamo adesso? prendiamo un po' di non. no prendiamo le cose qua ci facciamo le torte per la notte ma con la mano si sì. questa è la super forza anzi facciamo vediamo la durezza dell'uovo non si rompe non si rompe sto ancora registrando si sì, sta ancora registrando a si a proposito a quanto siamo aspetta 10 minuti Blanca, troppo Eh tra poco chiudo infatti adesso volevo vedere se riuscivo a fare è? è adesso sua notte basta allora vabbè ci mettiamo via l'uovo ah si sì. è andato a dormire tanto. eccola la vedi bene la sta venendo la notte Com è andata oh giù dal mio letto oh. facciamo così prima che arrivino i zombie guarda è lo zombie ah! ti uccido io ci sto oh. uccidendo. Oh. oh! Oh! Vai via! Non voglio chiudere l'episodio morendo! sa di sì! Vai via! Vai via! Aiuta! Questo stai arrivando da dietro? No. Ok. Andiamo a dormire prima di. Ti prego? Non arrivare, ti prego, ti prego. <ride> ok, E non c'è fu perché mi sa che ha registrato. Ok. Abbiamo avuto come giornata un ah, incontro è. ravvicinato si ah. con questi. Sì. Allora, con il mouse ah. ti sposti al visuale. Sì, va. Tata, sofì. Allora, praticamente... O c'è non si sia... <ride> <ride> Vabbè. Ok, eh, diciamo che per uh, questo episodio praticamente abbiamo finito Poi vedo ogni tanto continuerò quando avrò tempo E abbiamo visto uno zombie Quindi ce ne saranno molti Quindi qua dobbiamo costruire la nostra casetta con la piscina incorporata Penso che bello. Casa con piscina Cosa vuoi di più? C'è il letto? Poi abbiamo lo stemma la... la torta! C'è la torta! Poi abbiamo la lastra, il pulsante che non so cosa serva, le assi di quercia. Anche le stai facendo. Lo so, infatti. Vabbè. O no. Ok, 12 assi di quercia. E basta. 5, 5, 6, 17 assi di quercia, ci facciamo. No, non lo stai facendo. Dei legnetti. Pulsiamo. So. Adesso ti faccio vedere. Che adesso diventa immortale, guarda pam pam cuccia pam pam pam piccone di legno andiamo a spaccare con la pietra con la legna quindi ci possiamo fare le torce adesso Buona. quindi abbiamo chiudiamo l'episodio che prendiamo le nostre prime risorse di mattone mattone mattoni questa roba qua insomma <ride> Beh Piero è sempre stesso. stessa. Sì, però... Carbone. Carbone, sì. Beh, non cambia niente, batto da carbone. No, no, no, no, no, no. Allora, ecco, guardate come si rompe bene. Ok, le nostre prime risorse di carbone. Qui in teoria posso dedurre che ci sia una miniera perché. Ma c'è l'assotto la miniera. Come adesso. Sì, ma non voglio andarci senza torce. Quindi prima mi farò delle torce e poi. Ok, questo è il carbone, allora sì. ci salutiamo qua, per questa è tutta, allora vi salutiamo e sì. iniziamo la costruzione di una casa di base e poi nei prossimi episodi seguiranno andremo anche a esplorare quella benedetta miniera che non voglio andare a esplorare da solo voglio andare a esplorarla con una bella spada di ferro e qualcos'altro un peccato che non ci sia il villaggio ecco dobbiamo cercare se c'è un villaggio come quello che avevo trovato nel primo eh, craft che avevo trovato c'avevo cioè, un villaggio con tutto dentro picconi roba di legno <ride> no. ferro quindi io nel giro di mezza giornata avevo già tutto pieno quindi spero di avere la giornata fortunata quando cercheremo i materiali e ci salutiamo un saluto anche dal suo canale e buona serata a tutti ciao, ciao.